Jeremias Rodriguez si scusa con la Izzo, perdonami, mi sento male per il tono usato durante la lite. In queste ore, nella casa del grande fratello Vip che è stata un'accesa lite tra Jeremias Rodriguez e Simona Izzo. Il fratello di Cecilia si è scagliato con foga contro la regista, dopo aver ascoltato l'ennesima ramanzina. Dopo la sfuriata, il giovane è tornato sui suoi passi e ha chiesto scusa per il tono con il quale ha espresso la sua posizione. Il chiarimento tra Jeremias Rodriguez e Simona Izzo Jeremias Rodriguez ha chiamato in disparte Simona Izzo e le ha fatto le sue scuse. Ti chiedo scusa, io rimango male. Non mi piace fare così. Lo so che c'è modo e modo di dire le cose e chiedo scusa per quello, poi le cose che ho detto e mi perdoni per i modi? A prescindere da quello che ho detto, mi sento male per i modi. Mi sentivo di chiederti scusa ancora. Simone Izzo ha accettato le scuse di Jeremias Rodriguez? Simone Izzo ha accettato le scuse di Jeremias, spiegando di aver compreso cosa ha generato la sua furia. A me quello che dispiace è che tu abbia parlato di falsità. Posso dirti sinceramente che mi è stato chiesto ma come mai litigate tanto? Questo mi è molto dispiaciuto perché abbiamo fatto la figura del gruppo non coeso. Certo che ti perdono, quando mio figlio perde la testa, mi dice anche di peggio. Ho capito che hai reagito con passione e foga perché pensavi di aver subito un tradimento, ma non ti ho tradito. I motivi della lite tra i due gli affini A far infuriare Jeremias Rodriguez sembra sia stata una ramanzina fatta loro da Simone Izzo davanti agli inquilini della casa agiata. Così, il giovane l'ha attaccata.